Il vostro presente lavoro si intitolava Volevamo uccidere un re, parla di un re da uccidere appunto, un, un dogma, un concetto fisso che permane nella società immutato. Con questa canzone presentata in questa sezione del concorso Libera la Musica, qual è il re ideale che vorreste uccidere o combattere? In sintesi che messaggio volete mandare? Allora, la canzone a cui ti riferisci eh, parlava esplicitamente di Umberto I, noi partiamo sempre da, una, da un concetto reale per poi espanderlo in maniera universale. E invece la canzone che facciamo questa sera parla di Giorgio Ambrosoli, il re da uccidere è il pensiero unico, è la maggioranza silenziosa che nella canzone poi viene riportata. È ciò che ci fa marciare tutti dalla stessa parte senza pensare che riflettendo e attraverso la cultura si può combattere in maniera libera.